Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, voglio porvi una domanda perché secondo voi i simulatori di ultima generazione hanno implementato delle features in cui si ha la possibilità di fare la selezione e il filtro delle persone che corrono insieme a noi. O meglio, perché possiamo fare server privati con password? Perché ci sono dei ranking? Perché ci sono dei punteggi di comportamento? Perché ci sono queste classifiche in cui, di comportamento in cui eh, si può decidere che certe persone che non fanno parte di un certo ranking o livello non possono correre insieme a noi? Vi rispondo subito e questa è la mia opinione e così entriamo nell'argomento principale appunto di questo video. Semplicemente perché Perché la, le persone che girano sui simulatori sono anni che richiedono agli sviluppatori di poter fare la cernita delle persone che si sanno comportare e quelle che non si sanno comportare in pista ed è per questo che approfondiamo l'argomento comportamento in pista. Faccio questo video perché sono stato sollecitato dai ragazzi di Sim Drivers, perché sapete come al solito nei campionati ci sono sempre un po' di incidenti che capitano, eh, divergenze di vedute, opinioni diverse, insomma sempre casini i ragazzi succedono, perché purtroppo, e dico purtroppo, la gara perfetta non esiste. Ci sono sempre un paio di incidenti, un paio di problemucci e purtroppo siamo esseri umani, il simulatore non è perfetto e quindi di conseguenza possono succedere problemi in pista. Allora vorrei riprendere questo argomento per approfondire un attimino eh, quello che avevo già trattato, appunto il comportamento in pista, partendo dal presupposto che diciamo le regole basi, fondamentali di quello che è il regolamento sportivo, che generalmente, anche se ci sono qualche diciamo sfumature tra un regolamento e un altro, sono praticamente simili: cioè vietato appoggiarsi a una macchina per girare le sportellate, i contatti, andare contro senso, eccetera. Questo penso che si è assodato un po' per tutti però un qualcosa che il regolamento non spiega e che probabilmente non tutti dicono o che non hanno la possibilità di spiegare a chi corre insieme agli altri cioè parlo di quelli che hanno meno esperienza è quello che eh, prima di scendere in pista e di iniziare una gara bisognerebbe riflettere ad alcune cose che probabilmente non vengono in, in, in testa la prima è che dall'altra parte la macchina che vedete è guidata da un'altra persona e questo sia diciamo la tendenza a dimenticarlo ed è veramente un peccato perché ricordiamoci che quando siamo in multiplayer online multigiocatore online vuol dire che c'è qualcuno dietro un altro computer che sta guidando Seconda cosa, uno si dimentica facilmente che comunque il tempo che noi abbiamo speso per allenarci eh, lo hanno fatto anche gli altri. Eh, il tempo è un qualcosa di prezioso e soprattutto l'impegno che si è messo, il fatto di scervellarsi per il setup o la strategia fa parte di tutto quello che questo tempo impiegato e, ed è un peccato se qualcuno ci viene a tagliare l'erba sotto i piedi, perché alla prima curva non si è in grado di anticipare la frenata e di usare quelle benedettissime celle di carico che costano un botto di soldi proprio per fermare la macchina. Inoltre non tutti spiegano che le gare vanno ragionate prima di iniziarle, non si ragiona quando il semaforo si spegne e si parte ben prima e non parlo solo di strategia gomme e eh, carburante ma bensì di dove mi andrò a situare quali sono le mie potenzialità in pista questo argomento qua è un qualcosa che dovrebbe essere naturale per chi inizia nel in mondo della simulazione o chi segue il motosport perché Parliamoci chiaro, se io faccio 1,50 su un giro e il mio avversario che mi sta davanti fa 1,49, ovviamente quel decimo di secondo si può andare a recuperare, quindi so che potrò andare a lottare con lui e magari siamo a metà classifica in termini di qualifica, ma come posso pretendere di andare a prendere il primo che mi dà due secondi a giro? Sono sicuro che a metà gara mi sta raddoppiando. Quindi la domanda che mi chiedo, ma allora perché? Perché ci sono delle persone che non riflettono al fatto che è inutile andare a kamikaze in, sulla prima curva per andare a prendersi la prima posizione perché tanto prima o poi se tutto va bene perché davanti a te ci sono 19 lupi inferociti come a te che cercano di prendersi la prima posizione ma prima o poi ma ti, ti, ti, ti vengono a prendere cioè come posso pretendere io che giro 3 secondi più lento rispetto al primo o due quanti sono di poter scappare via ciao ciao ormai sono primo ma no ragazzi allora, riflettiamo su questo discorso qua, quando scendete in pista, riflettete, mamma mia che tempo ha fatto il primo 1.18, io 1.24, mamma mia mi dà 6 secondi, ma dove devo andare? Ma quale, per quale motivo dovrei prendere il rischio di andare alla prima curva, al primo staccatone a prendermi la prima posizione? C'è praticamente l'1% delle possibilità che vada tutto bene, 99% vuol dire sempre, c'è un macello, c'è un macello, c'è un incidente, succede il casino. Quindi, riflettete a questo. Oltretutto, se facciamo il calcolo dei metri, distanza di frenata, eccetera, eccetera, è un discorso che ho già fatto per quanto riguarda la frenata e il comportamento in pista che trovate sempre sul canale simdrivers.eu. Se quello sta frenando, siamo a 200 all'ora e stiamo, sta frenando a 100 metri, io devo frenare minimo a 150, moltiplicate per tutte le auto che sono davanti a voi, pensate quanto dovete anticipare la frenata e voi siete i furbi della situazione, mi ci metto pure io, siamo i furbi della situazione e andiamo in, in mega staccata per andarci a prendere la prima, la prima posizione dai ragazzi cerchiamo di riflettere in modo intelligente pensare che probabilmente bisogna accodarsi e che se veramente abbiamo le possibilità di rimontare perché per x ragioni ci siamo trovati troppo indietro rispetto a quelle che sono le nostre potenzialità allora in questo caso dovremo studiare in modo intelligente di come rimontare quelli che ci stanno davanti senza regare danno e soprattutto prima a noi ma anche a loro e soprattutto cercare di, essere, di uscirne indenni, perché lì davanti ci sono i lupi come a noi con i canini di fuori che vogliono andarsi a prendere la prima posizione. Poi, oltretutto, trovare il ritmo di gara. Perché se io sono sempre a manetta, ma secondo voi le gomme... Cioè, le gomme non, non terranno mai il consumo gomme il vostro stress psicologico e fisico cioè non terrete mai certo se è una gara di 5, 5 giri non stiamo neanche a parlarne ragazzi ma se cominciamo ad avere mezz'ora un'ora di gara o comunque delle gare abbastanza importanti ragazzi non ci arriverete mai a fine gara mai cioè uscite sicuro perdite concentrazione stanchezza lucidità lucidità ragazzi quindi Prima di fare qualsiasi cosa, ricordiamoci che abbiamo una cella di carico in mezzo qui sotto i nostri piedi che si chiama pedale del freno e bisogna premerlo in anticipo rispetto a chi ci sta davanti. Una regola d'oro poi ragazzi, e chiudo il discorso, è che il nostro primo avversario è quello che ci sta davanti. Subito davanti. Sei quinto, il quarto. È ovvio che se ho l'occasione di passarne due e sono, sono sicuro al 90% di non toccare nessuno allora passo, ma se supera il 10% diciamo di rischio lascio stare, tanto se non lo supera questa curva lo supererò alla prossima. Quindi terminando il discorso, ragazzi se siete d'accordo con me, perché queste sono le mie opinioni personali, è un argomento che avevo già trattato, non esitate a lasciare un commento qui sotto, c'è una bella funzione, commenti. Per dirmi cosa ne pensate, parlarmi delle vostre esperienze o magari aggiungere qualcosa in più eh, da dare come consigli a chi debutta appunto nel mondo della simulazione per cercare di evitare al massimo possibile i problemi delle prime curve e del pedale del freno mancante o dimenticato, ovviamente, noi cerchiamo di condividere le nostre esperienze. Non esitate a fare la stessa cosa. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito, e attivate la campanellina, ragazzi, tanto è gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video video da Fabrice è tutto